Ah, dove? Tu sei una bellissima farfalla. Ah, sono un uomo. Eh, quindi sei transgender? No. Pansessuale? No. Eh, bisessuale? No. Ah, quindi sei uomo farfalla, Cipite e sessuale? Ah, ma voi umani esattamente che problemi avete? Boh, quindi com'è essere una farfalla? Ah, Ridosso. Ma se sei tu la farfalla! Ah, cazzo, vero amico, scusa, me lo dimentico sempre Sai, sono sono occupato a pensare a cose più pesanti Ehm, tipo? Stanotte muoio! Oh, cazzo, sc scusa, non, non lo sapevo, mi dispiace un sacco <ride> Lol, a me no No Wow, ma non so, hai qualcosa in mente prima di morire, ambizioni, progetti, non so No, non lo so, resto qui per boh, 15 ore e poi mi sposto su quella parete lì Non lo so, non faccio niente, sono una farfalla <ride> Ma quindi, voi farfalle non siete tanto diversi dai politici italiani? Cioè, in realtà non mi spiego come fai ad avere paura delle farfalle eh, farfalla. Ah, che schifo, basta! Cosa, scusami, cosa c'è di male ad aver paura delle farfalle? E più che altro mi chiedo come tu non abbia paura degli umani cioè gli umani rubano uccidono stuprano mentono ingannano ascoltano ben Fede mettono l'anana sulla pizza e ridono guardando made in sud allora dimmi chi è lo stolto qua io o voi? e eh, boh io vado a mangiare in gelatina vuoi rimane anche tu? Ah no scusa, adesso non posso, eh, devo morire eh, Ok Dai adesso ti libero, vai, e vola Oddio